Premier League, doppia azione di show Moting e lo United prende un solo punto a Stoke All-Trends. show esulta con Dioff dopo il momentaneo 1-0. Vuole continuare la sua marcia trionfale ed immacolata allo United di Mourinho, che però stavolta va a far visita ad un avversario decisamente ostico, ovvero lo Stoke City. Giancoros infatti sono stati capaci di ottenere la vittoria contro l'Arsenal grazie alla propria compattezza e hanno ottenuto nell'ultima giornata un pareggio contro il Bakur giocando una partita decisamente anonima. Formazione Stoke City, 3-4-2-1, Butland, Zoma, Vim, Cameron, Dioff, Fletcher, Allen, Peters, Shaqiri, José, Show Pomoti, all. Hughes? Formazione Manchester United, 4-3-3, De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Darmian, Herrera, Matic, Pogba, Machitarian, Lukaku, Rasford. Hall. Mourinho. Show promoting è una delle tante palle giocate dall'ex Schalke. Fida che inizia con ritmi piacevoli, entrambe le squadre cercano subito il gol per spezzare gli equilibri. Lo Stoke cerca l'affondo al 4, quando, su un rilancio di Butland, Gesè riesce ad involarsi, eludendo le marcature di Darmian e Jones. L'ex Real però è defilato e calcia fuori. Dopodiché lo United cerca di prendere il predominio. Facendo valere il tasso tecnico superiore. I padroni di casa allora si chiudono come di consueto a riccio nella propria metà campo, raddoppiando su tutti i portatori di palla. Al 18 Lukaku con uno scatto prova ad eludere le strette marcature, ma la palla che viene messa in mezzo per Pogba viene messa in angolo un attimo prima che l'ex Juventus possa tentare la battuta a rete. Al 24 la squadra di Hughes mostra una crepa, frasseggio tra i difensori dello United, che cercano uno spazio, Bailly vede un taglio di Rasford e con un filtrante precisissimo lo serve in area, ma il giovane talento inglese conclude sparando il suo diagonale addosso a Butland. Al 27 lo Stoker riesce a rispondere, palla sulla tre quarti per Shaqiri. Che ha lo spazio per provare a far valere le sue doti balistiche, ma la sua bordata viene parata da De Gea. Sul ribaltamento di fronte è sempre Rasford a rendersi pericoloso, ma ancora una volta il suo tir non è abbastanza insidioso per battere Butland. Sempre lo svizzero dello Stoke poi ha spazio, ma di nuovo il tir non sorprende il portiere dello United. Partita che cala poi bruscamente di ritmo fino al 43, quando gli ospiti si abbassano troppo e i padroni di casa ne approfittano, Fletker apre sulla destra per Dioff, cross al centro per Show Moting che sorprende il suo marcatore da posizione ravvicinata la insacca, 1-0. La gioia però dura pochissimo. Nel recupero, Corner United, Matic prolunga la traiettoria. Pogba colpisce di testa, la palla sbatte su Rasford e si insacca, 1-1. Rasford mette in rete il gol del momentaneo 1-1. Partita che ricomincia sempre con ritmi tutt'altro che esaltanti. Al 49 lo Stoke avrebbe anche un'occasione, ma Gisè non è abbastanza lesto ad insaccare la palla che Chopo Mouting aveva ottenuto anticipando Jones. Al 57 lo United allora ribalta tutto, Darmian recupera palla e la scarica a Makitarian, che con un perfetto filtrante segue il movimento di Lukaku, perso da tutto il terzetto difensivo dei padroni di casa. Solo contro il portiere, Lex Everton prima scarica addosso a Bootland, poi sul tapping deve solo metterla in rete, 1-2. I padroni di casa però non ci stanno. Al 62, su un cross di Peters, Geseva a colpo sicuro, ma De Gea con un balzo felino la alza in angolo, ma è tutto inutile, perché sul corner a svettare più in alto di tutti a show che realizza la sua doppietta personale, bruciato Jones in marcatura, 2-2. Come da copione, la partita, dopo la fiammata, torna ad addormentarsi con le due squadre che non si disimpegnano in giocate particolari per diversi minuti. Bisogna aspettare fino all'81 per avere un nuovo sussulto. Martial mette in mezzo per Lukaku che si fa a beffe della marcatura, ma a un passo da Butlan manda il pallone altissimo gettando alle ortiche la palla del vantaggio. Zouma in pieno recupero costringe Butlan al miracolo, rischiando l'autorete su corner. Lo stocke strappa un altro punto a una big, fermando sul 2-2 la banda di Mourino.